e mi sono risvegliata nel 2009 ero sempre alla ricerca di eh, conoscenza di crescita personale eh, ma eh, l'anima a un certo punto mi ha chiamata nel senso che eh, ho iniziato a, a diventare molto più eh, sensibile quindi i miei canali eh, diciamo i cosiddetti extrasensi si sono eh, aperti eh, e quindi eh, ho iniziato a ricevere messaggi dai mondi spirituali e questo ha portato in me un'accelerazione nel mio processo di evoluzione. Quindi uno dei sintomi del risveglio spirituale è proprio quello dell'apertura dei canali. Magari sei un'anima molto sensibile, empatica, eh, entri in empatia con le persone, le capisci, magari le persone vengono da te per confidarsi perché tu sei eh, una persona che sa dare dei consigli. Molto eh, utili per le persone, eh, quasi ispirati da una parte di te che nemmeno conosci. Ebbene, eh, può darsi che questa tua empatia si stia eh, sviluppando sempre di più fino a, ad aprire il cosiddetto canale della chiaro senzienza e anche il canale della chiaroveggenza, della chiaro conoscenza, ossia conoscere delle cose eh, che non sai nemmeno di, di cui nessuno ti aveva parlato prima ma quando ne senti parlare sai che sono vere perché senti nel tuo cuore che queste cose risuonano con la tua anima e quindi c'è un risveglio alla consapevolezza di che cosa del, del fatto di sapere che sei un'anima antica eh, ossia un'anima un'anima molto evoluta eh, magari non hai mai sentito parlare di queste cose la prima volta o magari sì eh, e sai dentro di te che questa esperienza sulla terra non è la prima sai dentro di te di avere una grande esperienza animica eh, e che sei venuto qui per fare qualcosa di importante, ma non sai bene che cosa. Ebbene, tutte queste domande che ti poni, questo sentire dentro di te eh, ti fa comprendere che c'è qualche c'è molto di più e quindi da lì parte la chiamata dell'anima, da lì parte la voglia di studiare, la voglia di ricercare, la voglia di di, di sapere, la voglia anche di incontrare anime affine alla tua, la sai benissimo che esistono persone come te però ancora non le hai incontrate ti senti un po diverso dalla massa eh, sai di non essere sbagliato o sbagliata né meglio né peggio degli altri ma sai di essere diverso semplicemente perché più sensibile perché meno egocentrico perché meno nel giudizio tutte queste cose ti fanno ricercare e ti fanno eh, studiare la spiritualità quindi inizi a fare la cosiddetta ricerca spirituale eh, oppure potresti essere un'anima molto avanti nel tuo percorso spirituale e magari questi sintomi eh, li riscontri anche tu nonostante sei nel cammino spirituale da più tempo ok allora un sintomo eh, molto particolare è quello della stanchezza Cronica, o comunque di una grande stanchezza e eh, di non avere energia vitale, di non sentire di avere le forze, di non sentire stimoli per il mondo esterno, il mondo eh, tradizionale non ti ispira, non ti appassiona, non ti entusia entusiasma, sai che c'è molto di più nella vita, ma non sai a cosa dedicarti, non sai eh, come fare e da qui partono una serie di cose perché parte la cam il cambiamento. Delle amicizie, il cambiamento, ne andremo a vederli uno per uno. Il cambiamento di lavoro eh, e poi questa stanchezza: non riuscire più a fare un lavoro, magari di dieci ore al giorno, non avere più la voglia di fare questi lavori pesanti perché senti che vuoi dedicare del tempo alla tua anima a scoprire, a studiare, a meditare, a conoscere e a, a sentire che c'è altro nella vita. Vabbè quindi questo risveglio dell'anima porta dei grandissimi cambiamenti non solo nella vita interiore della persona risvegliata ma anche nella vita materiale nella vita di tutti i giorni va bene questa stanchezza anima infinita è il fatto è legata al fatto che stai avendo un cambiamento una transizione una trasformazione anni fa ho fatto un video lo potete trovare qui su eh, ve lo allego eh, il, la sindrome il, bah, scusate la transizione da a cristallo molte persone stanno avendo questa trasformazione energetica quindi le tue cellule stanno veramente cambiando frequenza quindi non è solo una trasformazione spirituale animica ma anche le tue cellule stanno cambiando le tue cellule si stanno trasformando e quindi è importante il consiglio che io posso darti anima infinita è quello di apportare dei cambiamenti nella tua alimentazione perché è possibile che il tuo corpo è stanco per questo motivo perché non regge più certi alimenti ok nel senso che hai bisogno di nutrirti con cibi più sani con cibi vitali con cibi vegetali e lasciare andare gli alimenti legati alla carne al pesce e poi piano piano eventualmente anche alle uova eventualmente anche ai latticini è, bis è importante fare questo cambiamento, lo capirai. Magari in questo momento dici: Ma cosa sta dicendo questa persona? Eh, invece, ti posso garantire che noterai che cambiando alimentazione riprenderai ad avere energia vitale perché il tuo corpo sta cambiando, la tua anima si sta esprimendo, ti sta chiamando nella direzione dell'amore. Quindi, tutto ciò che non è amore pesa e quindi pesa anche sul tuo corpo il tuo corpo non regge più certi alimenti e non solo bisogna fare un cambiamento anche nei pensieri quindi è importante avere una una grande purificazione a livello fisico mentale emozionale e spirituale quindi cambiare i pensieri avere pensieri positivi avere emozioni positive positive non vuol dire eh, ah io penso positivo no cambiare eh, non, non vedere tutto negativo non focalizzarsi su quello che senti essere giusto per te va bene e lasciare andare i telegiornali lasciare andare eh, i film dell'orrore lasciare andare le notizie devastanti perché essendo tu così sensibile stai cambiando ti stai sensibilizzando all'amore e alle cause legate all'amore quindi certe energie non servono più il tuo massimo bene è importante fare questi apportare questi cambiamenti nella tua vita perché questo ti consentirà di a, accelerare quello quel, quello shift quel passaggio quel cambiamento vibrazionale va bene bisogna anziché remare controcorrente seguire la corrente quindi sono dei piccoli consigli che l'arcangelo michele e gli angeli mi dettero quando io um, stavo attraversando queste fasi di passaggio e tutt'ora comunque sono nella cosiddetta transizione perché eh, in un livello magari più, più elevato rispetto al 2009 quando mi sono risvegliata, però sono sempre in passaggio, in transizione in altri livelli, va bene? Quindi eh, voglio dire purificazione ma io come faccio ad avere dei pensieri positivi delle emozioni positive eh, allora volevo informare le persone che non mi conoscono che qui sotto potete trovare nella descrizione dei link con delle preghiere e delle meditazioni abbiamo la meditazione di chakra molto potente per purificare l'energia e quindi uscire da quelle forme pensiero di paura alleggerire il corpo fisico i corpi sottili il corpo emozionale da tutte quelle energie dense di paura di rabbia di dolore di sofferenza di gelosia di competizione che magari neanche ci appartengono che magari appartengono a, a quello che è il mondo tradizionale noi lo assorbiamo da questo eh, da quel, circostante ok eh, e poi la preghiera di protezione psichica giornaliera il processo di liberazione che ci aiutano veramente a entrare in una frequenza vibrativa più alta e ci aiutano ad affrontare meglio la giornata quindi questo è un aiuto spirituale straordinario che ripeto trovate qui sotto nella descrizione del video Ok, torniamo a noi, quindi cambiamento vibrazionale: ma come mai noi stiamo cambiando vibrazionalmente? Ebbene, questo cambiamento sta avvenendo in tutto il pianeta: lo stesso pianeta ha scelto di cambiare frequenza, ha scelto di ascendere in una nuova frequenza vibratoria. Quindi, tutto coloro che abitano sul pianeta dovranno ascendere come il pianeta oppure eh, cadranno ok quindi anima infinita tu sei invitata al risveglio spirituale dalla tua anima per ricordarti chi tu sei veramente perché sei venuto qui perché sei venuta qui anche per aiutare chi è indietro rispetto a te ma l'unico modo per sentire la chiamata dell'anima è uscire dalle turbolenze della terza dimensione quindi meno chat meno tv meno pc meno eh, intendo meno social nel senso meno energie caotiche perché quel mondo è un mondo tra virgolette di figura non è il mondo reale non è quello che stanno vivendo gli esseri umani in questo pianeta vi posso garantire che eh, anche persone che ancora non sono completamente risvegliate che stanno ricevendo appena appena i primi sintomi del risveglio questo risveglio sta toccando veramente in maniera gentile le persone che ancora non sono pronte in maniera più potente le persone che come te eh, per, per, per missione dell'anima per eh, contratto d'anima hanno scelto di svegliarsi prima degli altri per poi guidare le persone che verranno dopo va bene quindi tutto quello che voi vedete nella terza dimensione io per terza dimensione intendo il mondo per come ce lo fanno vedere in televisione per così dire il mondo tradizionale eh, è un continuo caos guerra competizione potere controllo il vero mondo è fatto di persone che vogliono vivere nella pace nell'amore nella serenità va bene persone che vogliono uscire da questo caos e non sanno come fare quindi c'è bisogno di anime risvegliate io poi eh, intendo chiamare anime risvegliate i cosiddetti operatori di luce infatti Molte persone scherzando mi dicono ma chi sono gli operatori di luce gli operatori dell'enel no sono gli operatori che irradiano la luce del creatore che sono consapevoli di essere chi sono e che portano un contributo per l'umanità per aiutare le altre persone ok Andiamo eh, ancora a vedere eh, un altro sintomo, eh, il bisogno di cambiare l'ambiente in cui mi trovo, alle volte addirittura cambiare famiglia, nel senso che magari ti trovi in una relazione tossica e questa relazione non, non, non, non vibra più nella tua frequenza, questa persona non è più in allineamento con quella che è la chiamata della tua anima, eh, magari anche se c'è un amore sincero, e magari diventa un amore fraterno e eh, preferisci lasciare andare questo tipo di relazione o addirittura magari vivi ancora nella, con la tua famiglia e non senti più rison risonanza con le persone che eh, fanno parte della tua famiglia Continu continuerai a volerli bene però è venuto il momento di staccarti per intraprendere il tuo cammino il tuo percorso o addirittura potrebbero essere dei colleghi di lavoro o degli amici che magari ti porti dall'adolescenza e che non, non, non, non vibrano più nella tua frequenza non avete più niente in comune non senti di avere più niente in comune con loro e in questo momento in questo momento particolare della tua vita senti la necessità di staccarti senti la necessità di percorrere un percorso eh, anche solitario all'inizio eh, perché bisogno di riscoprire chi tu sei veramente alle volte questi eh, sintomi di solitudine di staccarti dal caos ti portano anche a cambiare lo stesso lavoro magari anche un lavoro remunerativo magari anche un lavoro che in passato ti ha dato tante soddisfazioni dal punto di vista economico dal punto di vista di soddisfazioni personali di realizzazione personale oggi non soddisfa più la chiamata della tua anima senti che c'è di più nella vita senti di voler esperienziare qualcosa di più grande di più allineato eh, a quello che è appunto l'amore perché alla fine la, il risveglio dell'anima ti porta nella direzione dell'amore se sei nella direzione dell'amore sei un'anima in risveglio o un'anima risvegliata se mh, stai vivendo tutto nel caos più totale e continui a vivere nell'ego questo non ti aiuterà non gioverà la tua trasformazione non gioverà la tua Ascensione, per ascensione intendo elevazione spirituale, allineamento all'amore e alla tua anima. Poi faremo un video dove parlerò appunto come uscire dall'ego. Va bene, intanto ora andiamo a vedere quelli che sono i sintomi. Quindi bisogna anche di isolarsi, bisogno di meditare, bisogno di stare in mezzo alla natura, bisogno di lavorare meno ore eh, per dedicarti di più alle tue attività spirituali, alcune persone addirittura non hanno più voglia di lavorare eh, perché nei lavori tradizionali non trovano l'appagamento che stanno cercando eh, e hanno magari paura di proporsi eh, di. Mm, in un, uh, come si di, come si dice, in un settore più olistico perché hanno paura del giudizio degli altri eh, andremo a vedere anche le paure eh, del, ris del risveglio spirituale le paure che andranno ad affrontare eh, gli operatori della luce lo faremo in un altro video va bene eh, perché sono tante le paure le paure del giudizio la paura di non farcela la paura di morire perché è legato anche a vite precedenti ma andremo a vedere nello specifico in un altro video, ok. Quindi abbiamo visto anche il bisogno di purificarsi di purificarsi energeticamente di staccare tutte queste energie eh, tossiche di paura magari queste energie non sono neanche le nostre e non sappiamo come fare non sappiamo come purificarci non sappiamo come proteggerci eh, eh, molte persone mh, in risveglio eh, dicono che le persone troppo sensibili che sentono queste energie non, non, so, non si sono in, innalzate o elevate nella cosiddetta quinta dimensione. In realtà non è così perché più ti elevi, più diventi, eh, come dice, si dice, in allineamento all'amore, più diventi sensibile. Quindi questa sensibilità non è uno, un errore, non è un tuo peccato un tuo errore una tua eh, come dire la tua sensibilità non è sbagliata e ti serve per Purificarti, ti serve per innalzarti perché tutto quell'ego che tu vedi fuori di te, eh, in, un, in un certo livello, è ancora dentro di te. Ma non perché tu magari vedi persone egoiche, eh, persone manipolatrici o competizione fuori, tu ce l'hai dentro. No, è che ancora sei nel giudizio. Quindi, uscendo dal giudizio, allineandoti all'amore, uscendo dall'ego, elevandoti vibrativamente arriverai a non dover più assorbire i pesi degli altri le energie degli altri riuscirai a stare eh, in mezzo anche alle persone eh, di un certo tipo anche se comunque vibrazionalmente parlando l'universo non ti metterà più in connessione con persone di una certa frequenza ma con persone in un livello vibratorio molto simile al tuo quindi tutta questa sensibilità è una fase di passaggio per innalzarti per elevarti nel livello successivo, che è il livello dell'ascensione, il livello della quinta dimensione. Va bene? Per quinta dimensione io intendo un livello dove eh, tu sei nel tuo pieno potere, dove tu sei espressione del divino in terra, dove non entri più nel dubbio, non entri più nell'ego, dove sai chi sei, dove sei nel tuo pieno potere e dove addirittura tutto ciò che ho posto all'amore non ti tocca più sei immune tra virgolette. L'obiettivo degli operatori di luce delle anime risvegliate è quello di raggiungere la cosiddetta massa critica, quindi basterebbe l'1% della popolazione mondiale che raggiunge questo livello vibratorio affinché l'intera umanità possa ascendere, possa innalzare le frequenze e elevarsi in una nuova eh, consapevolezza e eh, tutti, non solo gli esseri umani, ma gli animali piante l'intero pianeta terra perché nel modo in cui sta vibrando la terza dimensione tutto porterebbe alla distruzione lo dice la stessa entropia ma noi siamo le persone che ascenderanno nella quinta dimensione saranno al di fuori dell'entropia per come la intende la scienza ok noi andremo al riallineamento alla costruzione di una nuova società una società di amore, una società di abbondanza, una società dove c'è uno scambio di luce, di amore, di grandezza, di bellezza, di fratellanza, di sorellanza, eh, come diceva Gesù duemila eh, anni fa e come hanno detto tantissimi altri maestri che hanno camminato sul pianeta Terra, che credevano in questi principi, che sono venuti lì per piantare dei semini e quei semini adesso stanno germogliando perché sono sono veramente... Centinaia, migliaia le persone, le anime che stanno portando gli stessi messaggi di risveglio. Non preoccuparti se ogni tanto ti perdi, se ogni tanto cadi nell'ego. L'importante è che poi ti raddrizzi, raddrizziamo un attimino la rotta e ci riallineiamo nella direzione dell'anima, nella direzione dell'amore. Va bene? Ok, io mi sa che ho messo, no, vi ho esposto eh, tutti tutti, i sintomi, un altro sintomo, se così lo vogliamo chiamare, è il bisogno di giustizia, di giustizia. L'operatore di luce vuole la giustizia per tutto ciò che è ingiusto in questo pianeta. Eh, diciamo che per raggiungere il vero senso di giustizia, dice l'arcangelo Michele, è importante uscire dall'ego perché sennò diventa anche essa violenza, rabbia, rabbia nei confronti di una società malata, tra virgolette. Quindi rabbia crea rabbia. Energeticamente parlando, se sei in questa voglia di fare giustizia, ma con rabbia, non sei in quella frequenza vibratoria che porterà la giustizia, perché la giustizia avviene da un'ottava superiore, cioè da una frequenza molto molto più potente. Questa giustizia, questo senso di giustizia si sta già manifestando nella vita di tanti operatori di luce eh, per delle cose che hanno dovuto subire in passato delle ingiustizie, eh, maldicenze, dolore sofferenza, eh, magari al lavoro, nelle relazioni. Ecco, questi di luce, che stanno facendo il passaggio, che stanno facendo il lavoro sul perdono, ma anche sulla gratitudine, sull'abbondanza, stanno trascendendo l'ego, stanno entrando in un livello vibratorio dove la giustizia si sta manifestando nella loro vita di tutti i giorni e questo avverrà nell'intero pianeta Terra. Quindi, caro operatore di luce, cara, cara anima in risveglio, non sentirti debole perché sei sensibile, non sentirti diverso diversa perché sono tante le anime come te riuscirai a trovare la tua famiglia d'anima le persone affini a te nel momento stesso in cui farai questo lavoro di questo passaggio questa transizione che io ho chiamato da indaco a cristallo quando tu veramente ascenderai in questo nuovo livello vibratorio tutto l'universo si muoverà in sincronia per portarti il lavoro giusto le persone giuste le amicizie giuste il partner di vita giusto eh, tutto ciò che risuonerà in armonia col tuo cuore ma quello che Devi fare uscire dall'ego. Ci vediamo nel prossimo video dove vi parlerò di questo. Io vi abbraccio e vi saluto, un bacione a tutti, a presto, ciao ciao!